ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio decorare questo, questo uovo di polissirolo per la decorazione utilizzerò questa carta di riso stamperia quindi andrò a ritagliare eh, qualche particolare da incollare ma prima di fare questo eh, vado a colorare con dell'acrilico bianco tutto l'uovo l'unica accortezza che ho utilizzato e che vi suggerisco Prima di colorare l'uovo ho utilizzato della carta vetro passata delicatamente sull'uovo per togliere tutte le varie imperfezioni che, che ci sono con, sul polistirolo, perché comunque poi una volta, una volta pitturato vengono, vengono messe ancora più in risalto. Quindi se date una passata veloce veloce e molto leggera con della carta vetro renderete l'uovo più liscio. Adesso eh, vado a colorare con l'acrilico bianco. Punto questo sotto l'uovo, così mi permette di tenerlo in, ma in, ma in mano in maniera più maneggevole. Una volta passato l'acrilico bianco su tutto l'uovo, facciamo asciugare. Nel frattempo che l'acrilico bianco sul, che ho dato sull'uovo di polistirolo asciughi bene, vado a tagliare i particolari del, della carta di riso di stamperia che voglio incollare sull'uovo. Allora, diciamo che prenderei delle parti non troppo grandi, potrebbe essere una questa, utilizzo il pennellino con l'acqua per delineare la, la parte che voglio che voglio tagliare così evito di rischiare di strappare in maniera sbagliata il tovagliolo, non il tovagliolo ma la carta di riso così se voi passate l'acqua vedrete che diventa proprio più semplice strappare la carta di riso senza andare a rovinare il, il disegno perché praticamente il taglio si farà quasi in automatico nel punto dove avete bagnato la carta quindi direi che questa va bene come, come grandezza di bouquet perché l'uovo non è tanto grande quindi non voglio, non voglio riempirlo troppo con, con il disegno togliamo sempre via anche il bordino tagliato di netto perché altrimenti rischiamo che si veda questo è il nostro uovo, sì, direi che la grandezza giusta è questa. Quindi tagliamone anche un altro, se c'è, di questa grandezza, che potrebbe essere questo. quindi, In questo modo poi lo uniremo con, con le foglie e le roselline singole che ho recuperato. Però praticamente voglio, voglio creare un pochino proprio la l'effetto dell'uovo quindi cosa voglio fare voglio mettere della pasta crachè sulle due punte in modo da dare la sensazione di eh, l'effetto diciamo di un uovo rotto quindi pasta crachè spatola e vado a mettere la mia pasta sull'uovo andando a creare diciamo delle così delle piccole spaccettature come se l'uovo fosse rotto diciamo così in questo modo possiamo fare qualche parte un po' più più spigolosa qualche parte meno ecco magari evitiamo di farlo troppo regolare per esempio ecco qui scendiamo un po' di più così E anche qui magari facciamo una punta un pochino più lunga ecco così e lo stesso vado a fare sotto quindi faccio tutto intorno il giro con la pasta creando sempre queste discrepanze così sì, direi che effetto potrebbe essere carino così. Boh. Non aggiungo più pasta craclè e lascio asciugare perfettamente. Mentre la pasta craclè continua ad asciugare vado ad incollare i miei particolari. devo fare solo attenzione a non toccarla perché non è ancora asciutta ma... mettiamo qui, così ricordatevi sempre di mettere la colla dal centro verso l'esterno per evitare di fare pieghe e nel caso in cui doveste fare delle pieghe come ho già detto in altri video vi bagnate le dita eh, premete, bagnatevi bene le dita con la colla perché altrimenti rischiate di strappare la carta o il tovagliolo, quello che usate così mi raccomando incollare bene il tovagliolo perché altrimenti è un disastro Quindi questo, queste sono tutte le decorazioni sull'uovo. Eventualmente qui potrei aggiungere ancora due foglioline, anzi le, le strappo dal, dalla carta di riso e le vado ad incollare. Sia le decorazioni che la pasta cr craquet sono perfettamente asciutte. Quindi adesso posso andare a colorare. Per fare ciò ho deciso di utilizzare questi due colori allegro di stamperia, pannocchia che è molto simile, vedete al giallo che c'è all'interno della carta di riso e questo marrone scuro che si chiama Bruno. Comincerei con il decorare la pasta, pasta craquelé, che magari ci mette un pochino più di tempo poi ad asciugare. Quindi... Vado a creare un colore molto, molto annacquato di questo giallo, in modo da, da permettergli di entrare all'interno delle crepe della pasta. Quindi bagno il pennello e vado a prendere questo colore qui, ma molto molto diluito, così. E lo vado a passare sulla mia pasta in modo che entri bene nelle fessure che si sono create, così. E vado a colorarla tutta, sia la parte superiore che la parte inferiore. Adesso vado ad aggiungere appena appena un po' di marrone, giusto per scurire un pochino ma proprio una, una puntina vado a prendere un po' di marrone e vado a mischiarlo così col mio giallino acqua ecco in modo proprio da creare questo colore leggermente più scuro in modo da andare ad accentuare le dove ci sono gli spessori della carta della, della pasta craclé in questo modo qui per dare l'effetto un pochino più naturale per non per non tenere un colore troppo uniforme da entrambe le parti chiaramente così adesso facciamo delle sfumature intorno alla carta di riso che ho attaccato che ho attaccato sull'uovo per far uscire un pochino di più il disegno quindi vado a prendere userò questo attrezzo questo pennellino fatto così e è, è un pennello classico allora vado a mettere un po di colore nella parte da che voglio sfumare tipo così e poi col mio pennellino vado, vado a creare delle sfumature che vanno poi a morire nel In questo modo, finito con le sfumature, questo è il risultato. Abbiamo colorato un pochino intorno intorno ai nostri fiori, alle nostre foglie. Questo serve anche per far uscire un pochino più il disegno dal, dallo sfondo. Adesso possiamo andare a fare eh, con il pennello a scalpello e il marrone scuro le ombre intorno alla pasta craclé in modo da, di dare proprio l'effetto di, di questa parte crepata che, che rimane molto più in rilievo rispetto all'uovo. Lo facciamo con, col bruno, quindi col marrone scuro e con il pennello a scalpello, quello blipo. Esattamente questo qui, il pennello che viene utilizzato per fare le ombre. Finito con le ombre vado a passare una vernice lucida, direi, così l'effetto rimane più luminoso su tutto l'uovo. è perfettamente asciutto decisamente più bello con questo effetto lucido adesso però voglio decorarlo, decorarlo un pochino per non lasciarlo così vorrei mettere un tipo del, del pizzettino qui sulla punta tanto è, essendo di polistirolo posso tranquillamente fermare il tutto con uno spillo quindi prendo questo pezzettino di pizzo lo vado a colorare con un pochino di azzurro che è un, questo azzurro prendo il blu avio perché qua c'è del lilla ma sembra anche un pochino azzurro per colorare leggermente ma proprio leggermente il pizzo, solo in, in, alcune, in alcune parti quindi metto proprio una punta di colore poi vado a bagnare con dell'acqua così okay. e adesso vado a sporcare in alcuni punti non dappertutto solo in alcuni punti il mio pizzo in modo che abbia un pochino il colore del dell'uovo così vedete che non è più perfettamente bianco ma in alcuni punti ha preso il colore del il mio uovo, ma solo leggermente senza esagerare e adesso vado ad asciugare allora adesso col pizzo vado a creare un diciamo fiocchettino da, da puntare qui sulla cima dell'uovo allora facciamolo così tanto col fatto che l'uovo è di polistirolo possiamo puntarlo poi con lo spillo per cui non, non è un problema facciamo una cosa così, una specie di fiocchetto ma lo facciamo doppio così rimane un pochino più, più ricco in questo modo qua ecco. così in modo da riempire tutta la punta e adesso con uno spillo tanto questo come dicevo appunto essendo di polistirolo lo possiamo tranquillamente bucare, vado a fermare il tutto così, ecco, questo è uno spillo con la punta di perlina, vedete che rimane, poi possiamo girare dalla parte che più ci piace al nostro fiocco, andiamo a tagliare la parte in esubero perché di qua è troppo lunga, taglierei così ok e taglierei tipo così perfetto e questo è il mio vetto finito l'idea per esempio avete visto che sono semplicissimi da realizzare ci va veramente pochissimo e se ne possono fare per esempio tre tutti uguali oppure con la stessa carta ma magari decorati in maniera leggermente diversi e si possono mettere dentro un contenitore un po' carino e si può creare un, un centro tavola per, per il giorno di Pasqua per esempio. Oppure vabbè, nel periodo di Pasqua gli ovetti sono sempre belli per decorare la casa da mettere un po', un po' dappertutto. Anche il video di oggi è terminato, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile eh, oppure se avete piacere lasciate semplicemente un like o un commento così saprò se anche questo video è stato di vostro gradimento e se non l'avete ancora fatto ricordatevi di iscrivervi al mio, mio canale così mi aiuterete a farlo crescere e detto questo come al solito non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao